Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la quarta maglia del Milan, quella del portiere, in edizione Player Questa maglia è stupenda, il Milan non è la mia squadra del cuore, ma devo dire che questa è meravigliosa. Nella mia classifica prende 5 stelle, bellissimo questo color champagne, color oro, e bellissime le rifiniture. Il costo lo vedete qui sopra, che aggiungere un costo molto basso per una maglia che ha sicuramente un'ottima vestibilità. Fate attenzione alla taglia, questa è una L e a me voglio dire è proprio di misura. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m